Allora, vediamo se l'intervallo ha portato a consiglio. Proviamo a vedere un indicatore di servizio per il processo di trasporto dal punto di vista del guidatore. Qualcuno ha delle idee su quale sia un possibile indicatore di servizio che è particolarmente importante per il guidatore Ricordiamoci che il servizio va sempre a confrontare qualche attributo dell'input con qualche attributo dell'output dove nel nostro caso specifico non l'abbiamo esplicitato prima ma l'input sono le richieste di trasporto nel processo di trasporto ciò cioè che arriva è la richiesta e l'output è il viaggio effettuato quindi confrontiamo le richieste con i viaggi e vediamo eh, le confrontiamo nel tempo quindi sono i vari indicatori di tempo di risposta o tempo di attesa eh, oppure in termini di qualità del risultato quindi di Rispondenza dell'output rispetto all'input richiesto oppure di flessibilità, cioè la possibilità di adattare l'output alle eventuali variazioni di input che dovessero sopraggiungere. Qui. Oggi è uno di quei giorni. Qualcuno ha qualche suggerimento? Volete proporne uno? Vediamo chi riesce a convincere meglio gli altri che il suo KPI è più bello. Sono troppo facile perché se sono l'unico a giocare vinco io. Allora io così a distinto punterei lo sguardo su questo. C'è il tempo necessario tra la richiesta e l'inizio del servizio. Quello è il tempo non produttivo. Cioè io sono in piazza Castello e ricevo una richiesta che di un tizio che si trova a Porta Susa vuole essere portato da un'altra parte allora io ho un tempo tra quando ricevo la richiesta sono in piazza Castello e quando lo carico che è a Porta Susa il tempo che io spendo spendo come tempo lo spendo come benzina ma lui non fattura perché il costo del viaggio è basso il sui chilometri effettivamente di trasporto allora quello, credo che questo è misurato in tempo lo potrei misurare in costo no? o in distanza ma questa differenza cioè questo, questa fase no? del processo che corrisponde poi a questa no? è tempo in cui io sto andando spasso per la città ma non sto trasportando nessuno è intervallo di tempo tra accetta e conferma di aver preso a bordo il passeggero. In questo intervallo, dopo che il guidatore ha accettato, quindi vabbè, la notifica viene data al passeggero, prima che lui confermi o abbia effettivamente preso a bordo il passeggero, lui sta guidando, si sta spostando, ma non sta fatturando. Allora quel tempo è un tempo, tra virgolette, sprecato. Se potessi vorrei non averlo. Vorrei che il passeggero fosse già qui accanto a me. Così non avrei un costo extra. O un tempo extra, è tempo in cui io sto guidando ma non sto. Qui quel tempo lì se riuscissi a sfruttarlo sempre magari guidando, ma portando qualcuno sopra, sarei più contento, avere una migliore utilizzazione del tempo avere una migliore efficienza del tempo no? quindi io mi, in questo caso mi concentrerei su questo adesso contate che gli indicatori di servizio molto spesso sono più facili da vedere dal punto di vista dell'utilizzatore del servizio no? se parlassimo del passeggero ci vengono molto di più delle idee su indicatori di servizio nero. Eh, è che io lo vedo qua, è eh, solo lì che sgancia è qualcosa che non piace nella combinata tra il programma di registrazione, il videoproiettore e quest'aula è solo qua ci arriviamo mm. Natalizio Dicevamo, se fossi, se ci mettessimo dal punto di vista del passeggero sarebbe più facile dare un significato a questi indicatori, no? Quanto tempo aspetto, quanto ci vuole per arrivare alla destinazione, quante volte lui mi porta dove non dovrei, non mi lascio dalla parte della strada sbagliata perché lui non è tanto bravo a fare i percorsi, quindi devo attraversare un troppo trafficato, con no? gli ordini perfetti. Però noi siamo dal lato guidatore quindi possiamo ragionare su quello, sul lead time, quindi vediamo di definirlo, noi vogliamo definire a questo punto un indicatore di servizio barra lead time, perché non vai dove voglio io, servizio barra lead time, tempo di, di atteso, tempo di avvio, tempo di inizio, Quindi lo scopo è quello di andare a valutare no, il tempo morto, il tempo necessario, il tempo sprecato, il tempo non produttivo, necessario a portarsi nella posizione in cui si trova il passeggero. Questo è ciò che voglio misurare. No, Qui nella descrizione devo dire parole semplici, parole chiare riferendomi al servizio, all'utente. No? Eh, il tempo non produttivo speso a recarsi nella posizione in cui si trova l'utente eh, no, correggiamo le parole non si chiama utente ma si chiama passeggero e posizione, fatemi controllare se nel modello concettuale la chiamavo posizione la chiamavo posizione, posizione di partenza posizione di arrivo. Possiamo anche dire la posizione di partenza, in cui si trova il passeggero. Possiamo chiamarlo, si chiama un lead time, chiamiamolo LT per lead time. Okay. Allora, questo, caso, questo è più facile da definire dell'altro. No? Vado a misurare un tempo, quindi devo andare a identificare l'istante di inizio, l'istante di fine di questa misurazione. Quindi è il tempo trascorso tra l'accettazione di un servizio e la presa a bordo del passeggero questa è la singola misurazione come lo aggrego in media ad esempio quindi ho sempre queste due metà che cosa misuro e come aggrego i singoli dati misurati e il calcolo com'è? vabbè, è la media di una differenza di tempi tempi presi dove? allora dove andiamo a prendere dei tempi di solito ci riferiamo al modello di processo visto che è un processo è gestito da sistema informativo io chiedo al sistema informativo, senti salva l'istante di tempo qui Cioè, quando qualcuno ha accettato quando il token esce di qui e arriva qua, è l'istante di tempo iniziale in cui, attacco, cui quando non è accettato, ma questa azione qui non so ancora se accetto o se rifiuta. Dopo che io vedo la sua azione, so che è accettato. Qui ci posso passare tante volte, non mi interessa registrare tutto. Mi interessa registrare quello che accetta e, quello che e quando invece no, inizio questa azione qua. Quindi la differenza tra qui e qui anzi quando si, sì, di fatto e, ehm, esco da questa attività ricordiamo no? cosa ah, fa il token il token arriva all'inizio di questa attività e rimane in attesa che questa attività, che questa azione venga compiuta in questo caso da parte del guidatore quando il guidatore compie l'azione ossia conferma il lavoro del passeggero il token esce di sotto quindi non mi interessa il momento in cui il token arriva qui dal momento che qui è perché il token arriva qua in realtà subito dopo perché qui si manda una notifica al, al, al passeggero e poi subito dopo il token scende giù, questa azione è brevissima non è tutto in ritardo e non è tipo di ritardo che mi interessa quindi il token rimarrà qua fermo fermo fermo fino a quando il direttore arriva, arriva da me mi fa salire e schiaccia il token quindi io devo misurare l'intervallo di tempo tra questo punto e quell'altro punto. Quindi potrei ad esempio usare il punto 1, mettere dei piccoli marker, e il punto 2. No, noi questi marker li avevamo visti a livello di notazione per fare dei rimandi da una parte all'altra del disegno ma in generale possono essere usati per identificare dei punti sul diagramma, anche se non ho un rimando esplicito. Poi magari un giorno se uno ha più fantasia anziché chiamarli uno e due gli dà dei nomi anche significativi, ma l'importante è trovare avere identificato con precisione no, il punto che mi interessa quindi posso dire che la mia formula di calcolo è il tempo in cui il token attraversa il punto 2 meno il tempo in cui il token attraversa il punto 1 ovviamente oh, pardon, calcolato in media su tutti i servizi accettati su tutti i trasporti accettati effettuati no? quindi a questo punto prima di dimenticarlo vado subito a indicare la fonte che è l'Activity Diagram di trasporto È su questo che vado a fare queste misure. Io per quanto non vado a analizzare dei, dei dati del modello concettuale, bensì degli istanti di esecuzione, o meglio di completamento di certe azioni. Magari possiamo essere più espliciti perché questa misura si può prendere solo per, i, per le richieste accettate. Se la richiesta va persa, quel trasporto lì non lo devo contare, non fa media. No? Quindi valido solo per le richieste accettate, se vogliamo essere precisi. La popolazione su cui lo misuro non sono tutte le richieste, ma sono solamente le i viaggi, anche, anche quello di prima, in realtà era così. L'interpretazione che ne do qual è? Vabbè, più è breve, meglio è. Più breve possibile. Più basso possibile. È misurato in secondi. E la scala... È una scala dei rapporti mm? di nuovo. Perché la differenza tra due scale di intervallo? Dai, riuscirò a scriverlo giusto. se, tanto per ragionamento se volessimo definire l'indicatore analogo lead time sui passeggeri cioè per il passeggero e non per il guidatore quello che notiamo è che lo andremo a prendere in, punto, in un punto diverso perché per il passeggero qual è il lead time? Da qui, da quando lui fa la richiesta Quindi da eh, Qua di fatto Lui ha fatto la richiesta E poi aspetta, aspetta, aspetta Che arrivi poi il guidatore Quindi il tempo di attesa tra quando lui ha fatto la richiesta e quando inizia a essere servito non parte da, da quando il guidatore ha accettato, ma da quando il passeggero ha fatto la richiesta. Quindi sarebbe il tempo, in quel caso, tra il punto 0 e il punto 2. Il che comprende tutti i tempi morti di interrogare eventualmente più guidatori. Cioè il mio servizio, ciò che voglio è salire in macchina. Da quando lo richiedo, quanto devo aspettare che devo salire in macchina? È vero che ho una conferma molto prima, no? nel senso che qui, anzi in realtà qua, so che arriverà qualcuno, perché fino a, fino a questo istante di tempo, se c'è una conferma, non so neanche se qualcuno viene a prendere, se qualcuno accetterà il servizio. Da quel momento io lo so. Mentre prima attendo che qualcuno mi risponda, adesso attendo che colui che mi ha risposto arrivi da me. Ma in ogni caso sto sempre aspettato Quindi in realtà sono due, due lead time diversi in un certo senso. Uno lead time per l'accettazione del servizio, l'altro per l'erogazione del servizio. Posso definire entrambe queste misure, poi dipende quale mi interessa di più. Se quando effettivamente comincia a salire in macchina mentre il primo il lead time che va da 0 a 1 diciamo è più una qualità del sistema devo avere tanti guidatori e qualcuno che risponde in fretta mentre quello che va da 0 a 2 è più l'interesse del, del passeggero No, ciò cioè che lui percepisce davvero sono sfumature, sono punti di vista diversi, no? però ogni, ogni fattore misura una cosa diversa allora, da 0 a 1 come faccio a ridurre i tempi da 0 a 1? Devo avere tanti guidatori disponibili. Come faccio a ridurre i tempi da 1 a 2 eh, questi guidatori devono essere ben dislocati? Devono cioè, essere possibilmente vicini a dove si trova, passeggeri. Come fa il, il passeggero a decidere di usare il servizio è quando il tempo da 02 è inferiore al tempo che gli ci vuole per chiamare un taxi normale o per salire su un autobus? E se deve aspettare 20 minuti poi prima prendere il tram, forse, se va dalla parte desiderata. Quindi la, la, la parte importante è sempre questa, la prima, lo scopo cioè, che cos'è che voglio vedere, cosa voglio misurare, da che punto di vista no? e poi trovo il modo per misurarlo o il modo per approssimarlo, per carità se partite al contrario è più difficile no? se partite dal processo e dici ma dove posso misurare da qui a qui oppure da qui a là oppure da qui a là e vengono fuori mille possibilità a cui sforzandosi si riesce a dare un senso a ciascuna ma partendo bottom up diventa difficile arrivare no? a, a una motivazione a un vero significato per quell'indicatore questo per dire che tante volte si tira fuori un indicatore che è facile da, da estrarre perché ho i dati è facile misurare quello e poi a, cerco di forzare un significato su quell'indicatore perché mi non fa questo <ride> lavoro? decidiamo che cosa vogliamo ops, e poi troviamo il modo migliore di misurarlo e troviamo il modo migliore di misurarlo se non ci riusciamo lo faremo no? in modo perfetto in modo approssimato ma perlomeno sappiamo che lo stiamo approssimando no? ok, un altro indicatore che dov'era? Vabbè, c'è sempre questo, in particolare, dobbiamo vedere l'esempio a qualità, no? Eh, in questo processo è descritto esplicitamente che alla fine di ogni viaggio il passeggero deve fornire la sua valutazione del viaggio. Allora, la parte di customer satisfaction. poiché per il guidatore avere una buona customer satisfaction è la condizione necessaria per continuare a lavorare in questo servizio, eh, sicuramente è un KPI che gli conviene tenere sotto controllo. mentre invece per quanto riguarda quindi adesso espandiamo quello della cioè sviluppiamo un KPI di customer satisfaction per quanto riguarda gli altri indicatori di qualità l'affidabilità qui non ha senso è un servizio che viene erogato finito questo non esiste una continuità nel tempo di questo servizio no, l'affidabilità ricordiamo l'abbiamo definita come la proprietà di mantenere nel tempo le qualità positive conformi che aveva all'atto della vendita, all'atto della consegna, perché è un servizio che una volta consumato non è che si può smettere di funzionare, se fosse invece un abbonamento allora sì, mi sono abbonato con quel guidatore lì, eh, però poi la seconda, la terza, la quarta volta non è più arrivato, è arrivato in ritardo, allora col caso lo vado a misurare lì. Perché la conformità decrescerebbe nel tempo, in questo caso no, no, quindi non la vedo, dal punto di vista del guidatore, la potrei vedere dal punto di vista del sistema, quello sì, il sistema Tuber in generale, ah, dopo le prime due settimane, il primo mese in cui c'era un ottimo servizio, poi ha cominciato a degradare. La conformità in questo caso significa aver portato la persona nel posto giusto, essenzialmente, No, perché la richiesta qual è? è arrivare alla destinazione e possibilmente con un prezzo il più simile possibile al prezzo preventivato no, se ricordiamo il processo diceva quando io faccio la richiesta lui mi fa vedere un prezzo stimato quando scelgo l'indirizzo e poi a valle del viaggio mi dirà il prezzo effettivo allora se il prezzo stimato era di 6 euro e poi me ne chiede 12 Insomma, non è poi così conforme al risultato. Ho sbagliato l'algoritmo di stima. È colpa del guidatore che ha fatto sei giri intorno anziché andare in linea retta? Forse. È colpa dell'algoritmo che ha fatto una stima troppo ottimistica senza tenere conto del traffico? Forse. Ma se c'è questa differenza molto forte c'è qualcosa da andare a vedere, no? da approfondire. Mentre invece dicevo, sulla customer satisfaction, noi abbiamo già, caso raro, perché un'azione da parte del passeggero attraverso la quale lui valuta il viaggio. Dico caso raro perché molto spesso ci si accorge, in fase di valutazione, in fase di KPI, che abbiamo bisogno di un'opinione degli utenti, degli utilizzatori del servizio, delle persone coinvolte, eccetera, e non ce l'abbiamo questa opinione, allora si aggiunge a posteriori. Ci devono aggiungere le attività parallele, le attività successive, indagini, questionari, sondaggi campione, eccetera, eccetera, per poter definire quell'indicatore. In questo caso siamo fortunati perché questo indicatore ce l'abbiamo già. O meglio, abbiamo una fase specifica in cui raccogliamo quelle informazioni. Queste informazioni dove vanno a finire? qua. Giudizio del modello concettuale. Quindi abbiamo già, siamo fortunati, abbiamo già le informazioni che ci permettono di stimare la customer satisfaction per il guidatore. Questo è invece un esempio in cui la misura che prendiamo non è di tipo rapporto, perché la valutazione del passeggero è una misura di tipo ordinale. Scala 1-5, dove so che si è detto 4 vuol dire che era più contento che non 3, ma questo non mi permette né di fare la somma, la differenza tra 3 e 4 perché sono semplicemente dei valori, cioè dei gradini diversi di una scala. Ma la loro ampiezza non è nota, non è definibile. Quindi, di sicuro, andrò a prendere viaggio, giudizio, questo lo posso fare subito. Allora, già mettiamo la categoria: la categoria è dove siamo qua? qualità, soddisfazione. passeggero e questo lo, in qualche modo useremo come fonte dati la classe viaggio attributo giudizio. Ce già. E quindi la, la descrizione di questo indicatore, no, lo scopo, il motivo per cui lo definisco, è quello di valutare, la so la dice il nome, qui c'è poco da aggiungere, eh, la valutazione dei passeggeri nei confronti del guidatore. giudizio passeggeri, GP. Perché al guidatore deve interessare il giudizio che hanno i passeggeri? E beh, perché a fine mese se no lo sbattono fuori, quindi conviene che questi giudizi siano alti il modo per ottenere il giudizio alto non sappiamo potrà essere quello di dire guido meglio tengo la macchina più pulita oppure ti dico alla fine guarda là ti dice 10 euro ma io ti faccio un sconto di 2 no? come per il questionario di fine corso no? Ci sono chi cerca di fare il corso meglio e chi cerca di dare i voti più alti per prendere voti di esame più alti per prendere dei questionari più favorevoli. Come lo calcoliamo? Beh, Ovviamente il metodo di calcolo è analizzando i giudizi forniti a fine del viaggio. Quindi singola misura, è facile, ce l'abbiamo già. Poi dobbiamo mettere insieme queste misure. Allora, come possiamo metterli insieme? Non mi ricordo se nel testo si parlava dei valori o se l'avessimo mai detto o deciso se la scala era tra 1 a 10, da 1 a 5, da 1 a 3 faccia che piange, che ride o che è indifferente non l'avevamo mai detto e non c'era scritto in effetti quindi dobbiamo decidere adesso allora quello che si può fare su una scala ordinale tu hai immaginati di vedere il programma delle risposte scala da 1 a 5 immaginiamo sarà 2 allora quanti dei miei trasportati hanno risposto 1 quanti hanno risposto 2, quanti hanno risposto 3 quanti 4, quanti 5 è un grafico che ogni trasporto mi dà un punto, no? un, gradine, un gradino di questo istogramma l'insieme di tutti i trasporti che vado ad osservare mi danno l'istogramma nel suo complesso, ma l'istogramma ancora non è un indicatore. Come faccio a prendere un numero estratto da quell'istogramma e questo numero non sia la media? Eh? O posso prendere la moda, che però mi dice abbastanza poco potrei dire qualcosa di più, moda, mediano, oppure, però spesso si usa un altro indicatore più semplice che è basato sulla, sul conteggio. Dimentiamo di avere questo grafo, 1, 2, 3, 4, 5. Ma io sono pronto a scommettere che la, che la moda è sempre 3. Più o meno. No? La maggior parte delle persone darà un giudizio intermedio. Se fosse su 10 non so se la moda è più su 6 probabilmente, no? 6-7. Si sposta poco. No, per un conto è andato così, un conto è andato così. Qui la moda è sempre la stessa sempre 3 ma qui probabilmente abbiamo un mediano 4 mentre qui la mediana mediano 3 Perché la maggior parte dei giudizi sono positivi pur essendo la moda è sempre 3 eh, quindi potrei dare una mediana Probabilmente la mediana è che su una scala da 1 a 5 o vale 3 o vale 4 o vale 2, se no, non è che si sposta, può fare un salto 2 a 3 però se un indicatore che per medio è 3, 3, 3, 3, 3, 3 io come faccio a capire no? eh, se sto migliorando o se sto peggiorando? Se cioè a un certo punto salta a 4, se a un certo punto cade a 2. Ecco, un altro modo invece è quello di lavorare per ranking. Cioè mi chiedo, diciamo, definizione, utente soddisfatto, utente che ha dato 4 oppure 5. Ce l'ho. calcolo qual è la percentuale dei tempi soddisfatti sui tempi soddisfatti per far questo mi bastano due cose, per contare e aver messo in ordine di categoria quindi su una scala ordinale si può fare la percentuale di tempi soddisfatti quindi ho fisso una soglia e vado a vedere, la mia popolazione si mette a sinistra o a destra di questa soglia? Quante di questa popolazione si mette a destra o a sinistra? In questo modo, in qualche modo, tagliato la popolazione in due, quelle che sono al di sotto di una certa soglia, e al di sopra di una certa soglia, è chiaro che non vedo le altre differenti. Qui sto già dando per scontato di conoscere la moda se invece non avessi idea di dove la moda non avrei idea di dove mettere questa soglia i soddisfatti e non soddisfatti no? la metterei in un punto che però non vuol dire nulla perché poi sono tutti da una parte e poi non sono tutti dall'altra quindi però in situazioni di questo genere spesso si fa così quando tu hai i sondaggi a quattro scelte oppure cinque scelte di solito vai a prendere la percentuale di quelli che hanno dato una votazione alta non stai neanche a distinguere tra i 4 e i 5, alla fine è un indicatore, poi se non avessi un altro indicatore di servizio eccellente vai a prendere la percentuale di quelli che hanno 5, sono quelli. Quindi il metodo di calcolo potrebbe essere valutare la percentuale di utenti che hanno fornito giudizio soddisfacente, ad esempio maggiore di 3 su scala 1,5 cioè 3 escluso oppure lo comprendo il 3 l'importante no? è che lo definisca da qualche parte allora, questo lo posso fare tranquillamente su una scala ordinale e è una misura più è più modulare rispetto alla moda o alla mediana secche no? vanno bene in moda e mediana quando tante classi allora queste si spostano i voti d'esame, vanno da 18 al 30 sono tanti voti ma quando ho poche classi perdono un po' di significato non mi permettono di tenere sotto controllo un andamento o una variazione nel piccolo dell'andamento quindi di fatto è una misura di ranking li metto in fila e conto quelli che sono sopra una certa sorta e quindi come lo calcolo? lo conto il trasporti tale per cui il giudizio di T maggiore di 3 diviso il numero totale di trasporti. L'ho scritto così, lo posso scrivere anche in altri modi, conta i trasporti tale che il giudizio di t sia maggiore di 3, il giudizio spesso su quel trasporto sia maggiore di 3. E quello mi dà il conteggio assoluto per avere la percentuale diviso per il numero di trasporti effettuati. Prego. Sì. Sono viaggi. La differenza tra utenti e viaggi c'è quando lo stesso utente fa più viaggi diversi. E se uno che mi vuole particolarmente male, continua a chiedere passaggi da me e, e continua a darmi uno. Ecco, eh? spostare i 20 metri mi dà uno. Per fortuna l'app non permette di scegliere che guidatore vuoi. Però è anche un'indicazione che al guidatore, quando deve accettare un passaggio, non gli facciamo vedere chi è il passeggero. Se no poi c'è il passaparola tra i guidatori, no, quello lì non prenderlo perché dà dei voti bassi. Quindi gli facciamo dire, c'è uno da prendere in quel posto, portare in quell'altro posto e poi ti accorgi solo quando sei lì di eh. chi Sembrano battute ma in realtà è quell'effetto che discutevamo all'inizio quando parlavamo di misura, cioè qualunque sistema di misura modifica il processo. E quindi le persone che sono coinvolte nel processo si adattano in qualche modo per cercare di migliorare le misure e quindi devo cercare di no? far sì che il miglioramento delle misure sia effettivamente dovuto a un miglioramento del processo e non a un miglioramento dei sotterfugi. l'interpretazione quale dovrebbe essere? è che il percentuale di viaggi in cui l'utente è soddisfatto sì, adesso devo modificare la frase perché i viaggi che hanno fornito giudizio non va bene, perché i viaggi non, non danno giudizi, in cui l'utente, il passeggero abbia fornito il giudizio soddisfacente. Quindi l'interpretazione dovrebbe essere la più alta possibile, tendenzialmente 100%. questo lo facciamo e abbiamo già detto che la scala è ordinale l'unità ordinale. In in di misura se vogliamo mettere percentuale Proprio da 0 a 1, eh. interpretiamolo come frazione. Questo, invece, è un tipo di indicatore che non avrebbe nessun senso per il passeggero. Un passeggero non fa tanti viaggi, deve ottenere un punto... Cioè, lui fa un singolo viaggio, non fa a sì, no? A meno che non sia un viaggiatore iperfrequente, è difficile fare una statistica sui viaggi, sui giudizi che quel passeggero esprime sui suoi viaggi dopodiché anche se fosse un viaggiatore molto frequente non uso come indicatore un valore che scelgo io a piacere quindi un valore un, una, un feedback un'informazione fornita dal passeggero può essere usata come KPI del guidatore potrei immaginare la cosa inversa, ma allora a questo punto il guidatore che un su sul passeggero il passeggero riceve il giudizio, quindi ho il controllo nei due, nei due sensi, noi vi facciamo l'esame e voi ci fate il questionario, allora sono controlli incrociati, ma ognuno viene valutato sul giudizio che ne dà la controparte, non sul giudizio che si dà da solo. dal punto di vista del guidatore abbiamo altro abbiamo qua tempo per farne uno la conformità è dura nel senso di conformità sul ragionamento che facevo prima la conformità significa che l'esito della richiesta soddisfa certi requisiti. Certi requisiti però se, se parliamo di conformità, di, di qualità non stiamo parlando di servizio. Quindi ad esempio un giudizio del tipo mi ha portato nell'indirizzo corretto, quello che avevo chiesto, non è un requisito di qualità ma di servizio. Ricade nei perfect orders. No? Mi dice la conformità è una proprietà del, dell'output solo, senza guardare di quindi io dovrei essere in grado di guardare l'output che in questo caso è il trasporto il viaggio e dire questo è avvenuto secondo le regole senza sapere se mi ha portato dove volevo, perché questo qua sarebbe una questione di soddisfacimento dell'ordine ok? se io vado a confrontare l'indirizzo che gli ho chiesto con l'indirizzo dove mi ha portato sto parlando di un indicatore di servizio e un indicatore di qualità Così allora, quale può essere la conformità di un servizio indipendentemente dalla richiesta? Che il trasporto sia andato, eh? so. allora, si andato bene me lo dice la customer perfetta infatti sono sempre dentro la qualità senza incidenti può essere effettivamente un criterio più oggettivo. La conformità è una griglia, no? vediamo il prodotto e lo andiamo a misurare per una serie di fattori e vediamo se sta diciamo, nelle tolleranze, no? se pensiamo a un prodotto fisico. Per un servizio vediamo se i tempi sono rispettati, ad esempio se il ritardo è stato inferiore a 10 minuti perché magari lo eh, sto pubblicizzando dicendo, non so, mi vengono messi in certa pubblicità, il servizio cliente risponde in tre squilli. Poi magari non mi risolve niente, ma ha risposto in tre squilli e quindi è conforme poi magari non dà un servizio schifo. Quindi in questo caso effettivamente ci potrebbe essere l'assenza di incidenti, potrebbe esserci, mi viene in mente la pulizia del mezzo, ma questo forse va a finire più nella presenza satisfaction, perché poi come lo vado a misurare? Cioè è difficile forse Sto faticando a trovare un esempio di qualche cosa che sia, sì, potrei dire il mezzo deve essere pulito, ma come faccio a saperlo? La misura non ce l'avrò mai, ce l'avrò indirettamente attraverso il cliente che si dice non soddisfatto. Quindi l'approssimo. Quello che potrebbe essere veramente una misura di conformità, cioè la pulizia del mezzo, non ce l'avrò, non riesco a ottenerla e quindi farò mi accontento della customer satisfaction che in qualche modo te racconto anche di quello. Eh, fatemi andare a vedere se riusciamo a definire qualcosa lì. L'output è qua, no? Eh sì, di fatto. Sì, quello forse che è più facile da definire, che è possibile definire, è la conformità sul prezzo. Che il prezzo finale non differisca troppo dal prezzo iniziale. che di fatto sia il prezzo iniziale che il prezzo finale fanno parte dell'output del processo, non sono input, non sono informazioni che arrivano dall'esterno, sono informazioni che genero io. Quindi queste due informazioni, tra di loro, devono somigliarsi il più possibile. A questo livello di conformità riesco a definirla, il resto mi sembra un po' difficile perché non c'è nessuno lì che controlla questo servizio. Mi viene in mente un'altra un possibilità, il, come dicevamo, il metodo deve essere pulito, come, lo faccio, come faccio a misurarlo? Ad esempio con controlli campione. Cioè, ho degli ispettori in incognito che chiedono dei passaggi. E eh certo che costa. Eh, se ti serve, paghi. Certo che costa. Perché poi se sono incognito davvero, il viaggio lo paghi alla persona. Ti costa il tempo della persona più il viaggio che viene pagato. Però quello è un modo per misurare, ovviamente, a campione, non a tappeto. Quel, quel, quel così come un altro tipo di conformità che, eh, che, dovrei, che si può controllare solamente facendo appunto controllo del campione mandando gli ispettori in viaggio è se il guidatore è veramente chi dichiara di essere cioè, io mi registro nell'app poi ci mettiamo d'accordo in tre ci passiamo il cellulare non so perché conviene, magari se hai il più di viaggi hai dei premi, non lo so. Allora, il viaggio che viene, il guidatore che c'è su quell'auto è effettivamente guidatore registrato? Oppure un'altra persona che per qualche motivo. Allora quello è un aspetto di conformità, cioè, perché tu hai dichiarato una certa cosa e ne hai fatto una, un'altra. Allora, però rimaniamo su quello del facile da calcolare, cioè... il prezzo. Quindi abbiamo detto qualità conformità. Lo scopo è eh, assicurarsi che il prezzo definitivo sia il più possibile vicino al preventivo iniziale. Questo è ciò che voglio fare. Adesso devo inventarmi un numero che mi misura di questo. Allora, come faccio? Che cos'ho io? Provo a immaginarlo proprio in modo molto concreto. Io avrò una tabella in cui ho il preventivo prima, e consuntivo dopo, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 4, 4, 6, 5, e questa tabella va avanti per dei chilometri, che ci sono euro, eh? cosa posso fare per stimare la conformità? Allora, conforme, conforme, conforme è quando ne è uno solo, se vogliamo, cioè quando il prezzo effettivo coincide con il prezzo di partenza, però se vado a misurare la percentuale di questi, troverò un numero troppo basso, non significativo. Possiamo fare, allora, ragionate in termini di differenza ok, allora facciamo il delta poi la media tra le differenze vediamo se è senso delta, quindi abbiamo 2 1 3 0 meno 1 allora innanzitutto la differenza la posso fare Sì, perché? Queste sono scale, queste sono eh, euro, sono scale di rapporto. C'è un zero del 10, zero euro, e quindi non è solo una scala di ma una scala di rapporto. E quindi posso fare operazioni che vuoi. Quindi ho qua un valore che comunque è ancora sempre sulla scala di rapporto. termini assoluti o in termini relativi quindi ciò che ci serve non è tanto il delta ma il delta per cento eh? 2 su 3 è 0,66 eh, 1 su 7 è 0,12 3 su 12 è 0,25 0 su 4 è 0 meno 1 su 6 è meno 0,166 no, sì. boh. non conviene prendere il valore del genere Sì, e no, nel senso che un valore negativo da un lato mi compensa eventuali valori positivi se faccio la media dall'altro, se lo prendo in valore assoluto, se per caso avessi tanti valori negativi vuol dire che sto lavorando bene, non me ne accorgo, anzi, a mi vedo penalizzato. Allora, o decidiamo di non guardarli. Però tutto sommato il ragionamento che facciamo è un piccolo scostamento ci può stare. No? Andiamo a vedere quanto è frequente uno scostamento non piccolo in più. E noi potremmo immaginarci, adesso non la facciamo, ma immaginiamoci la distribuzione di questi ritardi dove tu hai l'asse orizzontale il delta percentuale, sull'asse verticale la frequenza e ti dici vabbè più o meno 10% ci può stare, quindi o meno 10% e più 10%, di errore nella stima: 10, 15, non so, dobbiamo decidere una soglia e vado a calcolare quanti stanno sopra? Quanto è frequente che lo spostamento di prezzo, sia, quindi il delta percentuale, come io abbiamo chiamato, sia maggiore di una soglia predefinita? Questo è un modo. come quelle che trovate su tutti i contratti di servizio, non più del 5% ha un ritardo maggiore del 10%. Se voi prendete il contratto, ne so, Telecom Italia, quando fate una chiamata di intervento, loro dicono, che il tempo di intervento è tre giorni, ma non è il massimo assoluto di tre giorni, cioè non vi stanno dicendo che sarà mai, nessun intervento sarà, avrà mai un ritardo maggiore di tre giorni. Perché se poi leggete dove avete definito il moltiplicatore, sul carta dei servizi, vi dicono che la percentuale dei servizi in cui il tempo di intervento è maggiore dei tre giorni è inferiore a. Quindi tu poni una soglia, in realtà hai due parametri, uno dove mettere la soglia e l'altro quanto tollerare degli outlier, cioè degli elementi che sforino quella la soglia. È abbastanza difficile da, da, da, da leggere, mica, sì. quello che cioè, eh? Ma se invece approvassimo direttamente la varianza degli scatti, si vuole che sia la prossima prossimo al quindi questo testamento vale a te. La varianza escludendo quelli negativi. No, siamo anche quelli negativi. Abbiamo il valore medio che si può calcolare, si calcola pure la, la, la varianza, e si è di quanto valida, più è piccolo, più è precisa la differenza in realtà io quello mi sto sì, ha sicuramente senso dal punto di vista statistico sto cercando di dare un'interpretazione semplice il problema è della varianza secondo me è che tiene conto di tutto io se sono in un certo momento, nella realtà non mi frega niente se è più 1, più 7, o più 9 la variante dice quanto questa distribuzione è allargata oppure ristretta. A me interessa non tanto se è allargata ristretta, ma quant'è la coda. Forse, le due cose sono legate. Però, se avessi una cosa di questo genere, per dire, questa è la mia distribuzione, coda zero, varianza abbastanza alta rispetto a questa distribuzione neossiana che è la valenza più bassa ma una quota da... diversa da zero quale preferisco? Allora, possiamo cimentarci possiamo chiedere aiuto con la statistica a volte possiamo anche Passare un indicatore più semplice. Il problema di questi percentini. C'è il problema di questo ragionamento a soglia, cioè il delta per cento deve essere minore del 10%, quindi conto quanti sono, no? È un valore che dipendendo da due parametri è difficile lettura. Guardate la ragione al contrario. Dove sta il 90 percentino? Se il 90 percentile è 5, vuol dire che il 90% degli utenti sperimenta una, una differenza di prezzo inferiore al 5%. Mi sembra più facile da leggere. Se vogliamo la ragione al contrario, 1 meno il 90 percentile. Cioè qual è la percentuale degli utenti? Pardon. qual è il ritardo sperimentato dal 10% di utenti più sfigati ci sarà un 10% che è un ritardo più maggiore allora qual è il ritardo di questi? Da, da lì in su è un altro modo più semplice però secondo me si sì, valutate in questo modo che valutate in percentile è fattibile è comprensibile misure più pure dal punto di vista statistico, tipo la varianza, mi danno qualche problema perché se avessi un caso solo, la varianza c'è un quadrato del, del, del valore, per cui se hai un caso in cui aspettato, in cui che so, è, si è modificato per 10, perché sarà un incidente, o un involvo, quel singolo caso ti gonfia la tua varianza tantissimo. Mentre invece si conta le persone, in termini percentili, quello conta 1. Dipende sempre da cosa vogliamo ottenere io voglio vedere quanti utenti forse sono insoddisfatti del servizio poi un'altra cosa è Ma... è vedere quelli insoddisfatti di quanto lo sono, di cosa è andato sto sì, potrei risolvere beh, però leggendo quello che ho scritto nella discussione dei clienti assicurarsi che sono i più più possibili vicino a tre iniziale, non stiamo valutando quanti clienti sono soddisfatti Stiamo andando proprio ora. Tenendo conto tutto quello che succede durante il viaggio. Che può anche essere dato al, all'incidente. All sì. Allora, se io potessi direi che deve essere uguale sempre. Visto che non può, non posso. Probabilmente in un sistema reale io cercare di spezzarlo in due indicatori il prezzo più vicino possibile nella maggior parte dei casi e poi un altro indicatore che mi va vale invece a vedere di quanto è lo spostamento nei casi peggiori e così abbiamo entrambe le misure, cioè quando va male, va male anziché 10% e 15%, ok cerchiamo di ottimizzarlo, di ridurlo eccetera, oppure quando va male, va male forte e allora andiamo a analizzare quei casi. Quindi un altro indicatore potrebbe essere identificare i casi nei quali la differenza di prezzo è eccessiva. Sempre conformità di, di due parti diverse. Allora il primo se lo Prima di, prima di scrivere la formula eh, l'importanza di ciò che si scrive qua l'abbiamo vista adesso cioè, nel senso che dietro una, una frasetta poi ci sono filoni di ragionamento diversi e poi per capire che sono diversi e per capire cosa effettivamente vogliamo non siamo stati costretti abbiamo voluto specificare meglio se no qualunque formula è giusta qualunque formula è sbagliata se non so che cosa voglio calcolare allora, in questo caso qui, che era se vogliamo l'interpretazione iniziale, eh, prezzo vicino a preventivo possibile, diciamo, chiamiamolo eh, C90, no? conforme al 90%, al 90%. Quindi valutare o calcolare... Il ritardo, lo scostamento percentuale massimo di prezzo che eh, viene applicato al 90% degli utenti dei viaggi. Cioè nel 90% dei casi lo spostamento è minore di, nel 10% sarà maggiore. Quindi in questo caso è calcolo il percentile. di che cosa? Del delta per, di quello che mi ha chiamato delta per cento quindi è come si chiamava andiamo a prendere il modello concettuale fammi prendere il modello concettuale ah, sta. era viaggio prezzo finale richiesta stima prezzo quindi qui. viaggio punto prezzo finale meno richiesta stima prezzo il tutto diviso richiesta stima prezzo e poi devo aggiungere un'aperta tonda qua quindi faccio il delta per cento cioè la differenza tra prezzo finale e prezzo iniziale rapportata al prezzo iniziale per averla in termini relativi e di questo prendo il novantesimo percentile questo 90 percentile dovrà essere il più basso possibile perché vorrà dire che il 90% dei miei utenti trovano scostamenti di prezzi e più basso tra l'altro messo così con i percentili ho annullato l'effetto degli scostamenti negativi nel senso che non facendo una sommatoria non vanno compensati no, sono contati come casi buoni però un meno uno un più uno contano uguali, cioè sto comunque nel terreno quindi ho usato l'altro problema di come trattare i negativi. Allora noi abbiamo fatto i co, i allora questo qua erano scade dei rapporti, l'abbiamo detto, in realtà abbiamo calcolato una metrica, cioè la misura per scala dei rapporti e poi ho usato una metrica dei percentili che in realtà andava bene anche in una scala ordinata, però. Può. l'unità è che cosa? percentuale di euro percentuale in euro, è una percentuale però che valuta la differenza percentuale in costo mentre se avessi fatto l'altro metodo, cioè vado a vedere qual è la frequenza di utenti che, in cui il ritardo supera una scuola fissa avrei avuto una percentuale in 20 viaggio e no. la fonte sono quelle tabelle viaggio e richiesta allora è ovvio che si dimentica no? E quando toccato il percentile mi dà il valore della classe che lascia il 90% dei trasporti a sinistra e il 10% a destra ma qual è quella classe lì? quel valore? E come la vediamo? Il valore eh, cioè, sarebbe 17% ma quel 3% è il delta percentuale sul prezzo. <sussurra> Nell'esame ciò che voi fate è questa tabella. È ovvio che a fronte di un, uno spunto che è il processo e lo stakeholder può saltare fuori di tutto nel senso che il ragionamento che viene in mente a qualcuno sarà magari molto diverso rispetto a quello che viene in mente a qualcun altro. Quindi quello che noi verifichiamo sicuramente è che siano degli indicatori sensati. Quando diciamo i tre più significativi, la scala dei più significativi non è una scala assoluta, non è che i tre che sono venuti in mente a, a me devono essere per forza i più significativi in assoluto. No? Verifichiamo che siano sensati e che siano formalmente corretti, abbiate, abbiate dato la definizione in modo corretto poi non vi dirò mai no ma questo era più furbo dell'altro che magari può stare, forse sì però possiamo andare a discutere 8 anni l'importante è sapere costruire qualche cosa che abbia senso che misuri quel processo, lo misuri correttamente dal punto di vista dello stakeholder corretto Ok? e poi ovviamente non andate a mettere indicatori generali perché quelli non misurano, non misurano nulla sul processo va bene a martedì